Rappresentate le note, che a seconda del loro aspetto indicano la durata del suono. Talvolta il pianista te ne è premuto a lungo la nota, altre volte ne suona tante veloci. Scopriamo insieme come viene indicata la durata delle note. Prendiamo un foglio e con un compasso costruiamo un cerchio. Questo rappresenta l'unità intera di riferimento e nel linguaggio musicale prende il nome di semibreve, figura musicale del valore di 4 quarti, la cui raffigurazione ricorda proprio il nostro cerchio. La durata di tutti gli altri suoni ha valori diversi, che si riferiscono tutti alla durata di questa nota intera. Così, andando a dividere a metà più volte la nostra semibreve, otterremo tutte le altre note. Se taglio in due il cerchio, ottengo due minime, ciascuna con valore di due quarti, cioè un mezzo. Sullo spartito musicale viene raffigurata così. Se taglio in quattro, ottengo quattro semi-minime, ciascuna con valore un quarto, che in musica corrisponde a questa figura. Se taglio in 8 ottengo 8 crome, ciascuna con valore un ottavo, ovvero l'ottava parte della semibreve rappresenta la croma. Se taglio in 16 ottengono 16 semicrome, ciascuna con valore un sedicesimo, disegnate così in linguaggio musicale. Le ultime figure possono essere raggruppate e si possono scrivere con un unico trattino. Ogni figura musicale si riesce quindi a esprimere attraverso una frazione. In musica, infatti, la durata delle note non è prestabilita, ma è determinata dai rapporti tra le varie figure ritmiche. Ad esempio, queste note possono essere suonate veloci o lente. Ma è importante che la durata delle crome sia sempre la metà delle semi-minime. Ogni brano ha un tempo che vale per tutte le battute, scritto all'inizio della composizione musicale. La battuta non è altro che la divisione del brano in parti di uguale durata, contrassegnata da barre verticali. Esistono brani con battute di 4 quarti, 3 quarti, 6 ottavi, 2 quarti. Noi consideriamo battute di 4 quarti. All'interno di ciascuna si possono mettere varie figure musicali, con durata differente, ma è importante che la loro somma sia sempre l'intero 4 quarti. La nostra figura di riferimento è quindi un quarto, poiché in una battuta ci sono 4 semiminime. Cerchiamo di ricondurre le altre figure musicali a questa. Una semibreme corrisponde a 4 semiminime, perché 4 quarti è uguale a 4 per un quarto. Invece, quante semiminime ci sono in una minima? Trasformando in frazione ci si accorge che un mezzo è uguale a due quarti, quindi la risposta è 2. A quante ottavi invece equivale un quarto? Usando sempre le frazioni si ricava che due ottavi uguale a un quarto, quindi una semi-minima contiene due crome. Analogamente un quarto uguale a quattro sedicesimi, ovvero una semi-minima corrisponde a quattro semicrome. Osserviamo e suoniamo le seguenti battute musicali. Per rappresentare il sugedes nel tempo di figure musicali si utilizza la somma tra frazioni. Possiamo quindi scrivere in linguaggio aritmetico la precedente battuta. Ma a questo punto siamo in grado di rappresentare in musica la frazione tre ottavi? Con le note introdotte finora non sembra sia possibile, poiché sommandole o sottraendole non si riesce in nessun modo a ottenere tre ottavi. Dobbiamo quindi introdurre un nuovo segno musicale, il punto di valore viene posta alla destra di una nota e ne aumenta il valore della metà. Quindi questa figura vale un quarto più la sua metà, ovvero un ottavo. Un quarto più un ottavo uguale a tre ottavi. Invece questa vale un mezzo più un quarto, che è uguale a tre quarti. In generale, possiamo utilizzare la seguente regola. n punto di valore uguale a n più un mezzo n, dove n rappresenta la durata della figura. Allora, cerchiamo di mettere alla prova tutto ciò che abbiamo imparato. Ecco una sequenza ritmica. Proviamo adesso a rappresentarla come espressione aritmetica, usando le frazioni e verificando che ogni battuta vale 4 quarti. Proviamo a scrivere sotto forma di equazione musicale anche il brano che abbiamo sentito all'inizio. Ma ciò che è davvero sorprendente è che si può fare anche il procedimento inverso. Si può inventare un'espressione matematica, calcolarla e rappresentarla in forma musicale, facendo attenzione a dividere correttamente le note in battute da quattro quarti e rispettando l'ordine degli addenti. Alla fine potremo suonarla! Abbiamo quindi scoperto che la matematica può creare la musica. Non è necessario essere grandi inventori. Attraverso espressioni e frazioni potete comporre brani quasi come quelli di Mozart. A voi il divertimento e la libertà di inventare nuove espressioni ritmiche e musicali.